Prete da 36 anni, ho 61 anni, sono della diocesi di Trani, Barletta, Biceglie, nella metropolia di Bari, Puglia. Sono barroco da 32 anni, ma, sì, ma ho fatto di tutto, di più. E che cosa, il mio percorso di studi è un dottorato in teologia morale alla Franziana che è una laurea in Scienze della Formazione Permanente all'Università Statale. Poi sono stato delegato nella mia diocesi per 11 anni nella formazione del clero, sono stato direttore dell'Istituto di Scienze Religiose nella mia diocesi, sono stato uno dei vicari episcopali, poi direttore delle scuole di formazione sociopolitica, assistente di reazione cattolica ho fatto un po' di cose insomma ecco tutto qui qualche miracolo l'ha fatto da <ride>